Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, anche oggi andiamo a parlare di Shiglam, il marchio makeup di Shein. Dunque, quando ho fatto la prima parte del video dove andavo a testare alcuni prodotti di Shiglam, mi avete chiesto in tanti di avere più, re, più recensioni, più le... E quindi ho detto, sì, ve le faccio tranquillamente le recensioni. Stavo aspettando semplicemente alcune palette, perché ne ho provate alcune e... Mi sono piaciute tantissimo, ma davvero tantissimo. Considerate che vengono 5 euro luna. Queste che hanno 3, 6, 9 colori. 5 euro luna, tranne la edizione ultima perché è l'edizione eh, limitata della primavera. Che guardate là, cioè, è bellissima. Che quella qui viene 6 euro invece comunque ci sta trovo che dico proprio veloce veloce abbiano un ottimo rapporto qualità prezzo vengono imballate benissimo cioè super super bene ed sono belle sono di qualità adesso le vediamo un attimo assieme ma le trovo molt, molto pigmentate tutti quanti i colori sia gli opachi sia i shimmer sia i metallizzati Molto pigmentate poco polverose che fanno poco fallout e hanno un'ottima durata ottima scrivenza A me piacciono tantissimo Sinceramente e le trovo molto più valide di altri marchi low cost senza fare nomi vi segnalo anche perché lo sto testando il primer per ombretti sempre di Siglam, che è questo che viene con il Pennellino così molto molto valido, anche questo mi piace, allora ve le faccio vedere velocemente, ma direi, ah, ovviamente ce ne sono tantissime, io ho provato quelle mh, più adatte al mio tipo di pelle, comunque che, che mi piacciono di più, sono così, ricordano un po' le tartarelle, quelle tart, per via del cartone, ma è un cartone spesso, non quello cinese, è un cartone bello spesso, di bella qualità, Magnetico quindi e poi è molto decorata bene, cioè proprio molto bella e oltretutto va bene. L'unica cosa che manca forse lo specchio, ma ci sta. Sì, questo è perché appena arrivata l'ho già provata. Cioè, guardate, eh, ha una buona sfida di opachi e le, le metallizzati. Mi piace. Cioè, Capite cosa intendo? Cioè... E poi dopo andiamo a vedere un, un opaco. Ci piace, ma anche i colori più chiari. Prendiamo il, Vabbè, il burro, è proprio burro, si vede. Che comunque ci sta con questa sfumatura. È proprio un burro, ma mi sto pulendo le mani. Andiamo a prenderne uno più chiaro. Prendiamo questo. Questo è luminosissimo. Mi piace è proprio una bella palette. Adesso ve ne prendo, vi prendo questo ultimo viola qui che si chiama Madin It, it Frick è un viola opaco. Cioè sono belli. Qui sfumano bene e aspettate. Eh. Non sono polverosi. Cioè super super super qualità adesso voglio struccare un attimo perché voglio farvene vedere delle altre così alla veloce questa era quella primaverile bellissima poi vediamo un po' guardate che faccio fatica anche a struccarle con la salviettina allora questa ad esempio è rose code così vi faccio vedere questo questo questo e questo eh, cosa intendevo andiamo sugli opachi Mm. per me sono molto belle quelle con i brillantini soprattutto quelle metal fanno anche fatica a struccarsi allora, poi andiamo avanti, vediamo, perché io non mi ricordo quale vi avevo già fatto vedere e quali no. Ma adesso ve le faccio vedere un pochino tutte quelle che ho scelto. Coral Mi Coral. Ovviamente i colori sono sempre quelli, cioè sempre nei, nei miei colori. Anche questa molto bella. E vi posso far vedere questo qui, che è davvero suo. poi questo, questo, questo, eh, questo e questo, quindi quelli in metal, ok, 1, 2, 3 e quattro. ora pulisco, Andiamo con l'opaco scuro, eh? cioè a me piacciono, piacciono ed è bella scrivenza, bello tutto. Allora, adesso che mi sono pulita, vado a cambiare la salviettina perché. Così faccio, un attimo asciugare anche la pelle, perché sennò i colori sono un po' de... sfalsati. Comunque, guardate. Non è polverosa. Cioè, non è polverosa. È anche con il pennello non è assolutamente polverosa. Quindi adesso vado e ci vediamo tra pochissimo. Ed eccomi qua. Allora, andiamo avanti. Le prendo così a... Uh, questa era bellissima. Questa Shiglam lo stulava, questa non so se ve l'ho già fatta vedere o no ma guardatela, si vede anche forse dalle cioè è stupenda, questa è davvero stupenda. Allora vi faccio vedere per prima, cioè, guardate questo, vi faccio vedere subito, vedete e anche scavando non, ne... non perde... un nero metallizzato vogliamo parlarne andiamo avanti allora intanto vi faccio vedere Amber poi questo e gli altri due dopo vi faccio un opaco questo opaco qua. ok allora I metallizzati sono una cosa da paura i glitter sono super glitter e l'opaco io continuo a passarci ma non perde più tanta intensità quindi che cosa posso dirvi Ecco adesso ci puliamo e vi voglio fare vedere aspettate che pulisco anche la mano si non ho tantissimo spazio ci vorrebbe forse mi servirebbe qualcuno per fare questi swatch, allora vi volevo fare vedere questo qui, milkshake, cioè anche andando avanti e indietro, vedete che non perde colore e diventa così, e poi anche questo qui, Guardate il milkshake, come bello cioè, È un marmorizzato qualcosa, sembra quasi bagnato. È molto bello. E anche quest'altro che si chiama Earthquake. L'unica cosa è che sporco io col dito un pochino, ma loro non sono assolutamente polverose. Quindi cosa posso dirvi? Io mi trovo bene, visto il prezzo, soprattutto visto il prezzo oltretutto con gli sconti oppure accumulando punti con il login giornaliero si hanno sempre degli sconti ed io aspetto la spedizione gratuita a 9 euro o 19 euro per acquistarle e davvero validissime poi ci sono delle novità ogni mese ho visto ne... ogni mese ne esce qualcuna potevo staccare il telefono? sì ma... andiamo avanti nude beginnings oh, questa è la classica nude ma non scontata perché abbiamo, questa è bella tutta, ed è parto con i metallizzati e poi faccio gli opachi. Cioè, intendi intendiamoci gli opachi vi posso fare vedere eh, un opacco più chiaro no, vabbè ma sono, sono pochi vi ve faccio vedere tutti faccio qui uno due tre sono belli e mi piace la L'accostamento di colori, perché c'è sempre uno molto chiaro, e a volte shimmer, a volte opaco, uno molto scuro, perfetto per la transizione, e poi tanti colori centrali, cioè da davvero adatti a tutti. Dunque, io ho quasi finito anche questa serviettina, perché sono davvero pigmentate, ma comunque sia, siamo arrivati all'ultima palette, quindi possiamo farcela, e questa è Beach Sunset. forse questa ve l'ho fatta vedere perché è quella più scavata comunque così allora partiamo sempre dai metallizzati in questo caso sono 4 metallizzati e 5 opachi metallizzati 1 2 3 per me è stupendo. Ok, ultima pulita vi faccio vedere gli opachi. Dove abbiamo sempre, come ho detto, uno più chiaro e uno completamente più scuro. In questo caso il più chiaro è un marroncino, perfetto come base. 2 3 4 il più scuro. Usiamo il mm, Vediamo. Il più chiaro, ah no, questo non era il più chiaro. Come il più chiaro non l'ho messo? la mettiamo qui. Ok, allora aspetta è sempre zero polverosità. Poi sono adesso sono bagnata, però. non perdo niente, io trovo, mh, queste sono solo quelle che ho preso io perché mi piacevano, mi piacevano molto questi colori, questa scelta di colori. trovo che siano di ottima qualità per il rapporto qualità prezzo, quindi ho prezzo di 5 euro o 6 euro edizioni limitate, cioè, ci sta, ad esempio quelle dell'essence costano di più, e sono davvero molto valide, molto belle anche da vedere, da tenere, da, da avere nella postazione make up, perché comunque sono caratteristiche, e poi c'è l'edizione limitata, questa è quella primaverile, che è completamente diversa dalle altre, costa anche un euro in più, ma, ma ci sta alla grande, allora fatemi sapere se con questo video ho esaurito un pochino le vostre richieste, e vi ricordo anche il primer perché mi sta piacendo davvero tanto, molto molto valido 3 euro, 3 euro e questo qua viene, ed eh, niente spero poi è stata utile, fatemi sapere se avete provato qualcuno di queste palette se ne avete provate altri, altri colori perché ce ne sono tante sui toni del verde del giallo, del blu che però sono colori che io non metterei mai, e non mi stanno neanche bene quindi è inutile che le prendo per dire